Il mio taglio, eh, nella riflessione, mentre padre Giuseppe ha avuto un taglio eh, eh, biblico, spirituale, il mio taglio sarà un po' più umano, psicologico. Ecco, sempre sulla stessa falsarica del discorso che ha fatto eh, padre Giuseppe, in modo particolare eh, vorrei fare una, una connessione tra, tra quella sorta di antifona che abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo ascoltato nella... Eh, nella pagina del, di ebrei, eh, per fede, per fede, per fede, vorrei collegarmi a questo, a questo per fede, e vorrei tradurre questo per fede con un, eh, con un termine, ecco, dal punto di vista umano, eh. coraggio creativo, che cos'è il coraggio creativo? Coraggio creativo è una cosa che tutti abbiamo, no? perché abbiamo ecco, faccio un attimo di, eh, di lettura dal punto di vista neurologico no? noi abbiamo eh, la, il nostro cervello, il nostro cervello è fatto dall'emisfero destro e emisfero sinistro. L'emisfero eh, sinistro governa maggiormente l'aspetto logico, no? tutte le cose logiche, le cose, gli aspetti eh, matematici, logici, eccetera. L'aspetto eh, destro eh, governa più le cose più eh, intuitive, più artistiche. Il coraggio creativo probabilmente si genera in questa parte ecco, al di là di questo discorso neurologico che è un po' complicato eh, entriamo di nuovo nel discorso del perfede trattino coraggio creativo il coraggio creativo eh, una cosa strana capita al coraggio creativo scaturisce, nasce nei momenti di bisogno e rischia di morire oppure non tanto di morire ma di essere inibito, ecco, nei momenti di bisogno, <ride> una cosa strana, facciamo un esempio più semplice, il momento di bisogno lo traduciamo con paura, nella paura ad esempio così come poteva essere questa paura di questi eh, uomini, di queste donne che a un certo punto dopo la distruzione del tempio hanno, hanno visto ma noi ora che cosa facciamo, cosa accadrà, cosa ci accadrà nella paura può nascere qualcosa di nuovo, e quindi posso, si può generare qualcosa di nuovo, la mia, io posso cogliere e intuire aspetti nuovi che mi portano a superare quel problema, oppure posso eh, essere inibito. Cerchiamo di guardare un pochino la realtà della paura. Quante volte la, nelle situazioni difficili, nelle situazioni di paura ad esempio, siamo stati eh, capaci di pensare altro, pensare delle soluzioni, problem solving si chiama sta cosa. Oppure quante volte invece siamo stati schiacciati perché ci siamo sentiti insicuri, ci siamo sentiti eh, colpiti da pregiudizi eccetera. Cerchiamo di guardare queste cose. Perché guardare la paura è molto importante, guardare e chiamare per nome le proprie paure è molto importante. Talvolta le nostre paure nascono da un nostro pensiero, da un nostro modo di pensare. La paura è qualcosa che ci protegge, ci difende e meno male che c'è la paura, perché la paura eh, aiuta per istinto di sopravvivenza, ci aiuta a sopravvivere in determinate situazioni. Però se quelle situazioni sono non più reali, ma sono immaginate o pensate, la paura comincia a, avere, comincia a generare qualche problema. Mio padre, sapete, aveva una paura folle, terribile, dei serpenti. Dei serpenti e questa paura era per i serpenti eh, eh, animali... Ma poi si è estesa anche ai serpenti di plastica La stessa paura Addirittura poi lui ha avuto l'Alzheimer Non ricordava più neanche il nome dei figli Però se vedeva un'immagine di un serpente Cominciava a, a, a gridare, ad avere paura Quindi non ricordava più il nome dei figli Ma la paura del serpente se la ricordava Quindi è qualcosa di molto, di molto profondo Però una cosa è avere paura del serpente vero ed è bene avere paura del serpente, vero, mi devo guardare, non devo toccarlo, devo andare lontano, non lo so, una cosa è avere paura di un serpente di plastica, una cosa è avere paura di un cane, eh, che, perché ho fatto esperienza di un cane che mi ha mosso quando ero, quando ero bambino, e una cosa è avere paura di un peluche. Ecco, devo guardare la mia paura, devo guardarla in faccia, per, saperla, per saper cogliere la realtà, e non farmi gestire dal pensiero probabilmente questi uomini e queste donne non soltanto avevano paura di, in, della situazione concreta e vera ma poi questa paura è andata aumentando perché hanno avuto una sorta di pensiero che li ha bloccati un pensiero che non ha permesso a, a, a queste persone di, eh, di, di vivere altro, di andare oltre si sono bloccati in quella situazione abbiamo parlato di pensiero eh, vorrei mh, anche a, usando il termine della cre creatività vorrei parlarvi di pensiero divergente e pensiero convergente quando noi ci troviamo davanti a una situazione di difficoltà o davanti a un problema o davanti a una scelta e il nostro, la nostra mente comincia insomma, a riflettere, a pensare come posso superare questa situazione, abbiamo due modalità di pensiero, la modalità di pensiero divergente è quella che non vede soltanto una soluzione, le vede diverse io posso cogliere la soluzione in questa situazione A, in questa situazione B, in questa situazione C certo poi dovrò scegliere la situazione migliore e quindi il pensiero da divergente diventa pensiero convergente cioè un'unica risposta al problema c'è stato ad esempio ricordo il momento del, del Covid no? C'è stato il problema anche della, dello studio, quello di aver utilizzato le piattaforme online è stato un pensiero divergente, come possiamo affrontare questa situazione? I nostri giovani non possono più studiare, come possiamo affrontare questa situazione? Abbiamo, è stato usato un, un pensiero divergente, un'intuizione, sapete l'intuizione è molto importante e talvolta l'intuizione non viene quando noi siamo lì concentrati a tavolino, viene naturalmente da sola, ecco che il pensiero divergente si, a, si chiama anche pensiero laterale pensiero laterale è quando non, non pensiamo a un problema ma ci viene da fuori da solo un'intuizione, quante volte ci può venire da una persona, da un'altra persona da, da, da, da, da, un, da, un, da un evento che, vi, che viviamo, un'intuizione ci può venire quindi eh, eh, viviamo questo momento anche di distensione, nel momento di problema nel momento di crisi o nel momento di elaborazione cerchiamo di trovare dei momenti di distensione perché proprio nei momenti di distensione e di riposo nasce il pensiero laterale nascono le intuizioni il pensiero convergente è quello che vuole una sola soluzione quante volte anche nelle nostre, eh, nei nostri incontri vogliamo trovare una soluzione a tutti i costi e quelle che sono soluzioni alternative le consideriamo niente superficiali sono fantasie di quella persona sono fissazioni di quell'altro eh, quello è un artista, quello è un filosofo e, e rifiutiamo a, alcune prospettive diverse prospettive il pensiero... È, è, è, è convergente è quel pensiero che crea con il pensiero divergente l'idea crea l'idea e abbiamo bisogno sia dell'uno e sia dell'altro non possiamo fare a meno dell'uno e dell'altro si racconta una storia di Cristoforo Colombo che a un certo punto non so se sia vera, è un aneddoto a un certo punto quando torna dalla, eh, dalla scoperta della, del mondo nuovo dell'America eh, c'erano i dignitari del regno di Portogallo eh, regno anche di Spagna che lo hanno un po' osteggiato dicendo guarda se noi avessimo avuto tu non hai fatto niente non, non, è, non è stata una scoperta significativa quella che hai fatto tu perché se noi avessimo avuto delle navi eh, de, de, de, de una truppa e così anche noi andando in quella direzione avremmo eh, scoperto l'America tu che cosa hai fatto di, di, di strano si è andato in quella direzione e ha scoperto l'America cosa fa questo Cristoforo Colombo? Era una tavola c'era un uovo sodo e lo, lo, lo spinge verso quelle persone che si opponevano tu non hai fatto niente non hai, non hai combinato niente anche noi avremmo potuto farlo lui spinge questo uovo sodo questo, verso queste persone e dice a una persona di queste senti, metti l'uovo sodo in piedi mettilo in piedi e come metterlo in piedi? Sì, mettilo in piedi fallo, fallo stare in piedi e questo cercava di far stare l'uovo sodo in, in piedi o sodo o crudo, no, non è possibile far stare un uovo sodo in piedi, cade. Allora loro dicono non è possibile, rimandano l'uovo sodo a Cristoforo Colombo, cosa fa Cristoforo Colombo? Prende l'uovo, lo batte leggermente così, lo ammacca da un lato, fa una sorta di base e delicatamente lo mette in piedi. E loro dicono, ah sì, se noi avessimo saputo la risposta, anche noi potremmo, potevamo fare una cosa del genere. Sì, è perché è facile. Certo, la risposta è facile, ma l'idea è venuta a me, non è venuta a voi. Cioè, guardate un po', anche col, anche, ci sono delle situazioni dove delle, delle intuizioni possono risolvere dei problemi in apparenza difficili. E... Eh, ed è bello sentire che non, non necessariamente deve essere una persona competente chissà in quale, in quale arte tutti noi possiamo avere delle intuizioni tutti noi possiamo avere delle intuizioni e quindi lasciamo spazio a questa intuizione il pensiero eh, eh, convergente è riproduttivo il pensiero divergente è produttivo, cosa vuol dire questa cosa? il pensiero divergente eh, Divergente produce, produce idee nuove, produce nuove possibilità, produce nuovi orizzonti. Il pensiero convergente invece è riproduttivo, riprodurre, riproduce, guarda indietro e cerca di riprodurre cose che, che sono già conosciute non va male entrambi i pensieri vanno bene ma questi devono essere integrati l'uno con l'altro ecco tutto questo discorso che sembra un po' astruso applichiamo applichiamolo alla vita eh, nostra di relazione applichiamo anche alla vita eh, pastorale no? applichiamolo alla vita di comunità applichiamo cioè non, non fissiamoci sempre con uno stile con un, un, un pensiero unico ma facciamo fruttare la nostra intuizione e la nostra fantasia. C'è una tecnica, ad esempio, che si può utilizzare anche nelle parrocchie, anche con i giovani, anche con, eh, con i catechisti, non lo so quando c'è qualcosa da risolvere, una tecnica molto semplice, il brainstorming, cioè permettere a tutti di dire una soluzione eventuale, di essere creativi, senza rinnegare niente, senza rifiutare niente, permettere a tutti di dire la sua, e dopo, piano piano, fare una sorta di, eh, di discernimento e cogliere l'aspetto la, eh, che può essere più importante per risolvere quella soluzione. Ecco, nell'incontro, nell nella scheda che voi eh, avrete in mano quest'oggi, eh, c'è eh, un, un piccolo lavoro che potrete fare, no? Eh, partiamo dall'idea del giardinaggio, Ecco, pensiamo a una pianta, ci sono le cose da, eh, da piantare, ci sono le cose da eh, potare, ci sono le cose da eh, sradicare, ci sono le cose da curare. Vediamo un po' quale, eh, quale pensiero può generare questo tipo di, eh, di lavoro che potrete fare insieme. Va bene? Ecco, io vi ringrazio personalmente, ecco, il mio discorso sembra un po' astruso, no? un po' fuori dalla, da una logica spirituale ma ehm, non è fuori dalla logica spirituale se noi pensiamo che anche Gesù ha utilizzato il pensiero laterale il pensiero creativo le parabole nascono da questo tipo di pensiero attraverso una, un esempio, attraverso una proposta Gesù portava i suoi contemporanei ad avere un, una, una concezione diversa una concezione nuova, guidava i suoi contemporanei e gli suoi ascoltatori. Quindi eh, apprezziamo questo pensiero creativo e eh, quello che, che vi possiamo augurare, un pensiero creativo, un pensiero eh, eh, divergente, e un pensiero produttivo e poi eh, avere anche consapevolezza di ciò che può bloccare questo tipo di, eh, di pensiero. Io dico la paura, eh, è una cosa... Eh, una cosa che sintetizza un po' tutto, però ci sono, a volte possono essere, non soltanto la paura, ma anche le insicurezze, ritorno anche ai pregiudizi, anche il, il, il, il, la, la, eh, il voler garantire soltanto il proprio modo di pensare e l'altro non ha diritto di parola. Ecco, ci sono tanti modi che possono impedire un pensiero eh, aperto, ok? Grazie.